Biga con malto, farina di rinfresco, 2,5% di sale, 6% di strutto, 65% d'acqua e il finale 15%. Tutta la biga con il malto in impastatrice. Biga con l'80% della farina e l'1% di malto sul peso della farina della biga. Iniziamo a impastare dopo aver spezzettato la biga in macchina velocità più bassa ovviamente vedete il video accelerato solo per non passare qui tutta la giornata iniziamo con l'acqua poco alla volta continuiamo a impastare l'obiettivo è arrivare al 65% di idratazione per poi andare a aggiungere il sale per aiutare ulteriormente la struttura della maglia glutinica continuiamo L'acqua sempre a filo, la biga ehm, non è stata delle migliori, quindi mi ha dato qualche problemino nella gestione dell'acqua. Dell Comunque, abbiamo inserito il sale, e anche l'utilizzo di quarti cereali caputo nell'ordine del 10% è un elemento abbastanza disgregante per la, la manutenzione. Una volta che si è, aggiunta, si è aggiunto il sale. Aumento la velocità a 3 della grilletta che equivale a circa 160-170 giri e continuo con l'inserimento dell'acqua, sempre gradualmente a filo. Se come me dovreste avere problemi nell'impastamento fate delle pause, le pause sono un grande aiuto quando si fa fatica a strutturare correttamente la maglia, non abbiate fretta continuato con l'impastamento fin quando ho poi concluso con tutta l'acqua ho appunto come vi dicevo ho fatto delle pause e poi partendo con la velocità al minimo sono andato a inserire poco alla volta lo strutto lo strutto nell'ordine del 6 sul peso della farina vedete dopo questa, questa fermo macchina come la struttura sia migliorata e vi consiglio di partire con la velocità al minimo una volta che fate questi fermi macchina ho iniziato ad aggiungere lo strutto che poco a poco è stato assorbito dall'impasto ho fatto un altro fermo macchina per aiutare l'incordatura vedete come il verme riesce a raccogliere l'impasto con un po' di fatica onestamente come vi dicevo è stato un impasto abbastanza difficoltoso comunque alla fine è risultato relativamente incordato ho fatto un'altra pausa e poi ho iniziato a estrarlo con le forbici dalla vasca vedete che il fondo della vasca è relativamente pulito quindi tutto sommato la maglia si è creata. Non è sicuramente una maglia fortissima, ma comunque accettabile diciamo. Ho poi fatto una serie di piede ho girato la massa, con il tarocco ho raccolto la farina nell'impasto che diversamente si sarebbe seccata, misurato la temperatura che era relativamente bassa. Infatti successivamente ho fatto puntare l'impasto in forno con la luce accesa per 3 ore. Qui ho fatto un'altra serie di pieghe per poi passare definitivamente l'impasto in un contenitore oleato. Qui siamo allo staglio, la massa ha raddoppiato verso la massa sul tavolo. Porziono per la teglia, metà dell'impasto, 710 grammi in questo caso, per 0,5 grammi a cm2 di teglia, teglia mi sembra 33x43. Piedi a caramella dell'impasto, successiva piega libro, giro nella semola e poi riposo a puntare e a fare l'appretto nel contenitore continuo con lo staglio delle due pezzature per le palette piega caramella piega libo un giro nella semola e viene il contenitore stessa cosa con la seconda queste andranno a cuocersi direttamente sulla pietra in forno okay. Giulio che controlla che tutto sia fatto a dovere ok, siamo alla stesura prendiamo l'impasto della teglia lo rovesciamo sul letto di semola cospargiamo con semola pinsiamo su tutto il perimetro e poi centralmente come vedete l'impasto è molto estensibile è una maglia che ha perso molta tenacità comunque sono riuscito comunque a cuocerla decentemente filo d'olio della latta dei porcini molto buono inserisco delle patate che hanno precedentemente passato la notte in frigorifero dopo essere stata tagliata a fette cottura base del forno su pietra lavica a 300 gradi per un'ora prima su questo forno della bosche riscaldamento modalità estensiva 10 minuti estraggo la teglia la passo su una graticola, finisco di condirla con dello stracchino e dei unghie tra i folati sott'olio successivamente la rimetto in forno sempre alla stessa temperatura ma questa volta non più sulla base ma sulla griglia posta nella parte alta del forno così da sciogliere meglio il topping diciamo e asciugare un attimo di più la struttura esterna ok questo è il risultato una struttura non molto aperta ma comunque il gusto è stato è stato valido stesura della paletta sempre la rovescio sulla semola vado a insarla, all'esterno la passo sulla sulla pala giro di olio anche in questo caso e poi direttamente in forno sempre a 300 gradi questa volta direttamente sulla pietra a 300 gradi per in questo caso 6 minuti successivamente la estraggo la passo sulla griglia finisco di condirla con della mozzarella a fior di latte e poi nuovamente in forno per circa 4 minuti sempre nella parte alta sulla griglia e anche questa è pronta per l'ultima ho fatto una preparazione differente, l'ho rovesciata sempre sulla semola, invece di andare a pinsarla su, su tutta la superficie, l'ho semplicemente cosparsa di semola, stesa sulla pala e poi infornata così, in modo da farla sviluppare maggiormente, come un piccolo palloncino, come per fare un pannozzo. Cotta sempre 6-7 minuti. L'ho disposto un attimo dicevo cotta sempre a 6-7 minuti poi l'ho sezionata per andare a condirla all'interno condendola all'interno con stracchino e porcini successivamente l'ho riposta nuovamente in forno in questo caso sulla pietra con il forno spento perché questo perché volevo che si scaldasse in maniera un pochino più lenta in quanto mi interessava lavorare più sull'interno che sull'esterno del, del prodotto per poi riuscire a sciogliere adeguatamente lo stracchino ok ho un volontario per vedere com'è venuta questa paletta allora tu guardi che va abbastanza bene grazie come? Mm -hmm. buona un grande flop? buona Allora, considerazioni sulla teglia porcella: non fatela, non fatela, non fate il mio stesso errore. L'impasto poteva essere fatto meglio, sì, decisamente. Sull'indiretto con eh, biga, non andrei più oltre il 6% di cuori cereali, che è questo. perché è un prodotto molto particolare diciamo che questo rompe molto le balle alla maglia glutinica considerate che il primo ingrediente sono semi di girasole il secondo farina di segale tipo 2 semi di lino farina di fiocchi d'orzo semi di sesamo semi di sesamo decorticato farina di orzo maltato farina di grano tenero tipo 0 come ultimo ingrediente quindi a livello di capacità di sviluppare il glutine e far ridere detto questo un attimo allora dicevamo maglia glutinica finale non è eccelsa. ripartirei la prossima volta provando un diretto stessa stessi ingredienti Parliamo un attimo dello strutto. Allora, lo strutto ha dato molta friabilità all'impasto, questo sì. Eh, non ehm, Si sentiva la presenza dello strutto, assolutamente. Vi consiglio, nel caso come me, ne mangiate, ne mangiate tanta, di scendere come quantità. È vero che molto fanno i condimenti, però... Proverei a tenerla nell'ordine del 2,5-3% come, come percentuale. Ha comunque caratterizzato il prodotto. L'impasto che non era eccesso a livello di struttura, comunque nella cottura, la cottura ha recuperato. Quindi vi consiglio la teglia porcella. Eh, ve la consiglio, vi consiglio di provarla. Più che altro fate un'alternativa alla classica teglia con l'olio. Se non avete problemi a utilizzare uno strutto, perché non provare? Detto questo, niente, alla prossima!